un nuovo inquilino nel mio palazzo e sta anche bloccando il traffico voglio proprio vedere che faccia eh, guarda, guarda ragazzi, che sventola faccia attenzione, agente oh. agente Kerry Maoni è al suo servizio e dove devo sistemarli? ah, dal diavolo eh? Signorina, ha dimenticato il paralume. Eh, signorina, non è vero? Ecco il suo paralume. Ma lei, la gente, l'aiuta sempre così? Beh, proteggere e aiutare sono due cose che ho nel sangue. Mm -hmm. oh! A proposito di sangue, di aiuto, potrei aiutarla invitando la cena? Le lascio sempre senza parole. Ma perché proprio stasera contatto 36? Gli uomini di Mr. Bambuti sono le costole, Volperossa. Devi disfarti del transistor. E eh, va bene, sarò lì in un'ora. Volperossa e il transistor, entro subito in azione. Sì, la colla dovrebbe tenere Una romantica cenita a lume di candela per la mia nuova fiamma Lascia che senta questo profumino e non saprà resistermi Maoni? Sei in casa? Sono Lona, la tua nuova vicina E lei? O mi è un'altra vittima? Ciao, mi stavo chiedendo se per caso eri libero questa sera per te sono sempre libero. Per combinazione avevo preparato una cenetta per due che è quasi pronta. Cacò? Beh, è, può bastare anche per tre. Lei è la mia nipotina, si chiama Nellie. Passerà il fine settimana con me. Moni, non potresti tenermela per questa sera? Io ho un appuntamento importante. Vabbè, ecco. Di chi altri potrei fidarmi se non di un rappresentante della legge? Beh, certo Sono certa che la piccola Nelly sarà il sicuro fra le tue forti braccia, agente Maoni Se non hai altro da darle, ci sono due biberon di latte oh. Latte, va bene no, no, no, no. Ah, E dopo mangiato, ricordati di cambiarle il pannolino So cambiare una gomma, saprò cambiare un pannolino Io sarò di ritorno tra qualche ora mm. Ciao, piccolanelli, ghi di ghi di ghi. Io sono Maoni, il tuo cavaliere di stasera. No. Hai fame? Perché non assaggi questa purea? Oh. <ride> L'aggressione a pubblico ufficiale. Potresti beccarti vent'anni di girello. Ma che maniere! No! <ride> dirmi dove hai nascosto il microchip Io non so di cosa stia parlando, gliel'ho già detto Stupida gallina, ti rendi conto di cosa significhi per me quel microchip? Molti paesi pagherebbero una fortuna per avere un circuito che può intercettare le comunicazioni Una spruzzata di gas della verità ti attiverà la memoria Allora, dove hai messo quel microchip? L'ho nascosto dentro al sonaglio non lo faccioli, voglio la verità. La bimba deve avere scambiato i sonagli. E dov'è la marmocchia? Con un babysitter, appartamento 306. Voglio quel sonaglio, intesi? Nelly, no, è un po' presto per il bagnetto. Oh! <ride> Uh! Uh! Fare il poliziotto è meno pericoloso. Sogni d'oro, piccolina. Io darò una ripulita. Questo è troppo Qui è Maoni, richiedo intervento di supporto immediato Ehi Maoni, tutto bene? Ehi, dov'è l'aggressore? È in questa cesta Cosa? Bambina. Una bambina? Beh, ecco, sì Si chiama Nelly e... Ed è armata e molto pericolosa Sbirri. Ma che cosa ti succede, Nelly? Io di solito piaccio ai bambini, ve l'assicuro. Ci penso io a farla smettere Ti piace il coniglietto? Ecco qui una bella giraffa che ne dici di una simpatica oh. ranocchia? Beh, beh. <ride> niente male, Aytau, ma lei ha bisogno della fiaba della buonanotte. C'era una volta una principessa. E poi improvvisamente venne un tremendo uragano. L'oceano era in tempesta. Forse è meglio arrivare subito al lieto fine. La principessa udì in lontananza il galoppo di un cavallo. Stava arrivando qualcuno. Un bianco destriero passò sul ponte levatoio. Chi mai poteva essere? Castillo, castillo! So che le mie storie sono realistiche, ma questa poi adesso ti concio per le feste. Ma... Voglio proprio vedere. Oh. Oh. Oh. Oh. Ora capisco. Nelly voleva avvertirci che quel tipo era appostato qui fuori. Hooks, porta Nelly al distretto, là sarà più sicura. Nessuno può entrare in casa mia e poi passarla liscia. L'abbiamo quasi beccato. Ora vi faccio strada io, soci. me lo daresti un passaggio. Allora, che cosa ci facevi nell'appartamento del mio amico? Dovevo arraffare il sonaglio della bambina prima che sua zia lo consegnasse alle autorità. C'è un microchip in quel Dov'è Luna? Mister Bambù la tiene nel suo nascondiglio giù in metropolitana. Linea 9. Toccate il numero e troverete l'ingresso. Porterò al distretto, Haitawa. Con piacere. Bimbo delizioso, capelli biondi, occhi blu, è proprio come me. Ed, eh, affermativo, Nec è che braccia forti, proprio come me. <susurra> Ehi davvero... hey, ragazzi, ma chi avete arrestato? La sua linea Minore di Billy Sack, il famoso bandito. Semmai questa, è Nelly the Kid, la famosa bambina Ma ogni stava facendo il babysit oh. E due brutti tipi hanno cercato di rapirla L'abbiamo portata qui, così sarà al sicuro Beh, sarà al sicuro dai ceffi Ma chi la salverà, dal capitano Harris? Abbiamo un problema più immediato, falla a bordo Consiglio di cercare subito un pannolino Dubito che qui troveremo dei pannolini, tac Ma ci deve essere qualcosa che possiamo usare Oh, ho trovato! Linea 9, eccola! Dopo di lei, Jones. Ok, tu ti occupi della guardia e io libero Luna. D'accordo. Sì? Ti conviene sedere sulla poltrona, amico. Ho cattive notizie. Sei sollevato dall'incarico di guardia da subito. E chi lo dice? Lo dico io! Ok, Romeo, è il tuo momento. Ciao, ciao. Sono il principe azzurro, anzi blu. Liberarti? Io ti libero solo se prometti di uscire a cena con me. Ah. Quel tizio li fa bene i suoi nodi, eh? Non mi resta che una soluzione. Oh. Mm, bene, eh, bene, che cosa succede qua? Mi sa che la cena salta. Sei spacciato, amico! Sei caduto in trappola ormai! Una! Oh, no, no. oh! Chissà se un giorno o l'altro imparerò a tenere la bocca chiusa. Cotone. Acqua Acqua Borotalco Borotalco Pannolino Pannolino in arrivo Spilla da baglia Spilla da baglia? Wow, ce l'abbiamo fatta! Raktar, vuoi venire nel mio ufficio? Subito, capitano! Uh, C'è... Sì. Ehi, voi, cosa diavolo ci fate nel mio ufficio? Ah, ecco, è ecco noi, dunque noi... Stavamo andandocene, signore E non venite più qui a ficcare il naso! Ma Ehi <susurra> hey, ragazzi, ascoltate. Dobbiamo prendere il sonaglio di Nelly. All'interno è stato nascosto un microchip che sua zia Lona avrebbe dovuto consegnare alle autorità. Oh, non temere, sono certa che la piccola ce lo presterà volentieri. Chi ha Nelly? <susurra> <susurra> Nellie? Mm -hmm. Dove è, dov è, dov è bambina? la bambina? Uh... Lo sai di essere il più grande imbecille che sia mai esistito? Grazie signore, ma non sono stato io. Ah no, e allora chi è stato? Eh? No. diamole una mano. Non andrete da nessuna parte se non mi dite cosa sta succedendo. Mi scusi, signore, ma questa è un'emergenza. Glielo spieghiamo dopo, signore. Sicuri di non volermi dire dov'è il sonaglio? Al distretto di polizia con la bambina. Andate subito al distretto di polizia e recuperate quel microchip. Io vi sento L'ho già fatta la doccia stamattina. Grazie per l'informazione, signori. È stato un piacere conoscervi. Avete fatto del vostro meglio. Questo buco si sta riempiendo d'acqua. Speriamo che almeno sia minerale. Qui sotto non c'è. sì che è una fortuna prendiamola toccate la bambina e mi riduco in polpette Zed, vedi anche tu quello che vedo io Vuoi dire quell'auto che va tutta birra con Ux sul cofano? Ma, ma, è Nelly che guida! Segui quell'auto pattonia. Qui parla Zed, ragazzi, non ci crederete mai! Ok, proviamo C'è qualcuno lassù? Dei piedi che parlano No, agenti di polizia, abbiamo bisogno di aiuto Gira la gru da questa parte Salve, come va? Non è lontano. Che ne dite di un ghiacciolo, agenti? Prendiamo tutto il furgone. È un'emergenza, amico. Dai, accosta prima che ti faccia accostare io. Bye, Alokio. In carne ed ossa, come sta Nelly? Il sonaggio! Prendetelo! Mamma! Facciamo il giro e blocchiamola! Vogliono prendere Nelly! La tieni, amico Il sonaglio è finito tra le cosce di Tacchino Troviamolo prima che sia tardi Sono anni che aspetto una missione del genere no. No. No. No. Lega protezione Tacchini Non tocchi quella coscia o sparo e... oh trovati il sonaglio lo prendiamo eh? noi eh? Eh? ok signore molli il sonaglio arma puntata Callahan proiettili mango caricati tac scusi pardon. scusi scusi tanto te lo insegno a rubare i giochi ai bambini preso cosa? ce l'ho fatta il microchip è mio ehi tu furbacchione lascia stare la signorina ah oh, beh non pensavo che sarebbe stato così facile facile? eh? ho bisogno di avere le mani libere per strangolarti vediamo come te la cavi col mio bastone laser Ehi, ma ne abbiamo uno anche noi mm? Sì, giusto ah. In guardia ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ma chi era D'Artagnan al mio confronto? Aiuto? Oh! Oh, sei stato davvero magnifico Maoni. Normale amministrazione. Ah, Mi hai dato un grandissimo aiuto recuperando quel microchip armato. Come potrò mai sdebitarmi? Beh, forse un'idea ce l'avrei. Mm. <susurra> <susurra> <susurra>